Mi chiedo se forse stai ascoltando questa canzone Ricordati almeno il mio nome Con affetto, Simone Posso spegnere? Sì, sì, spegni pure Tanto che abbiamo finito Anche se quasi quasi ne farei un altro Come un altro? Abbiamo appena registrato tracce Mi sembra abbastanza Eh lo so, però magari un altro per l'anno prossimo Cosa ne dici? Da qui all'anno prossimo non sappiamo nemmeno quanta gente ascolterà questo. Aspettiamo un attimo. Sì, hai ragione, però un attimo fa in fretta a venire. Mandami un beat, dai. Serio? Mai stato così serio in tutta la mia vita. Mm, va bene.